trucchi che è rotto la cerniera è rotto ma è super super pratico e lo adoro perché da una parte ha la sezione dei pennelli ho dei pennelli lo so scioccante ok da questa parte c'è la, la zip dove tengo delle maschere perché in realtà questo è il mio beauty da viaggio anche e eh, la palette dei, degli highlighter, del blush e poi dentro tutta la roba che utilizzo quindi iniziamo metto il fondotinta, io non metto mai il fondotinta su tutta la faccia perché certo, poi tra tutte le righe d'espressione che ho viene una roba terribile ogni volta che agli shooting mi truccano, full face, è tremendo, il vecchio di 50 anni già che è e quindi lo metto soltanto sotto, sotto gli occhi perché ho un po' di... Com, come si chiama? Un po' di occhi pesti, non so come si dice. Uh, solitamente non ho dei prodotti di riferimento. Um, posso usare qualcosa come questo, quindi un... Um, come si chiama queste cose? Un correttore ma eh, molto spesso utilizzo anche soltanto del fondotinta, questo è Dior e questo è il mio fondotinta preferito da anni, da sempre, io utilizzo sempre questo e lo amo, quindi un po' di fondotinta intorno all'occhio, questo per dare un po' di uniformità, eventualmente coprire qualche brufolino ecco, l'ho messo, potevo evitare anche di metterlo perché non si vede basta così, io non ne metto altro diciamo che comunque il trucco eh, se è di qualità eccetera serve anche all'esterno per coprirci e funziona un pochino da maschera contro le impurità, lo smog che magari si incontrano per strada. Quindi è bene non truccarsi esageratamente ma comunque truccarsi aiuta anche la pelle a proteggerla. Quindi parte di pelle fatta. <ride> Passo agli occhi. Io ho questa palette da viaggio perché è rigida di latta, ma praticamente i miei colori sono sempre questi, eh, toni caldi, eccetera. Quindi faccio un po' di bianco sul, sulla palpebra. Praticamente è tutto finito perché ce l'ho da anni. E poi essendo un make-up da casa, quindi comunque super easy, vado giù di colori leggeri, tipo quindi questo qua un pochino qui al lato dell'occhio giusto per sporcarlo come dico io, un pochino e un punto luce in, in punta oh, basta Il mascara. Io non uso nessun particolare mascara. In realtà mi sono trovata molto bene con questo qua che però l'ho comprato a Seoul in un body shop, infatti, è tutto in coreano. E però, cioè, uno vale l'altro. È molto importante il mascara, sappiatelo perché. Le ciglia a me piacciono ben aperte, quindi come vedete ora io non è che abbia queste ciglioni aperte di natura, però facendo un buon lavoro di mascara riesco ad aprirle senza il ciglia. Voilà. Mi sono un po' sporcata, ma cosa manca? Sopracciglia. Uso principalmente due prodotti di Benefit che sono la matita. Io comunque le sopracciglia le faccio al brow bar, quindi ce le ho già sempre un pochino disegnate. Però beh, le disegno un attimo, pettino, voilà. E poi utilizzo questo che è il Gimme Brow per farle un pochino volumizzate. basta e infine tocco finale io ho questa palette che sto dilaniando l'ho amata tantissimo di NYX con gli highlighter e uso il blush quindi uso questi un po' un mix come vedete qua faccio un mix di blush picchietto perché se no è esagerato applico se mi sento super wild metto anche un pizzichino di highlighter che in realtà l'highlighter mi ha aiutato tantissimo nel accettare il mio naso che io ho un naso particolare nel senso ho il setto nasale deviato proprio da sotto si vede che ha torto e dovrei farmi vedere, possibilmente farmi operare, non lo so. E, um, si vede che un um, naso particolare perché di qua mi dà questa angolazione che a me piace tantissimo. Infatti, questo è il mio angolo, invece di qua, magari adesso no perché appunto è l'eyeliner. però si nota la differenza, cioè, sembro due persone diverse. E infatti, questo profilo è quello che io non sopporto. Um, però vabbè, cioè vedremo uh, mi dà un po' di fastidio a livello proprio mh, fisico cioè respirare Perché non respiro da una narice e me ne sono accorta recentemente quando sono andata anni fa a fare una visita e mi disse ma sai che è il setto nasale deviato? io ah, davvero? no, oh, buona sentenza, lo sappiamo quindi boh, vedremo in altri tempi adesso non c'è modo non adesso non ne voglio basta ragazzi questa è la mia uh, skincare and and makeup routine secondo me mm. vediamo se andando alla luce naturale riesco a farvelo vedere un po' meglio è super basic, eh? cioè non sembra nemmeno truccata però a me piace questo effetto un effetto molto naturale io sono così, non, non mi vedo con altri tipi di make up e basta Mi raccomando, anche se siamo chiusi in casa, se non abbiamo nessuna parte da cui andare, non lasciatevi andare. Ogni mattina sistematevi, truccatevi, vestitevi, adesso anch'io esco dal pigiama, e um, fate qualcosa per voi stessi. È molto importante perché quello che dico io sempre è laziness brings laziness, quindi essere pigri ti porta a essere pigro. Quindi se incominci già a vestirti, cambiarti, magari anche allenarti, ti senti già che riesci a conquistare molto di più rispetto a rimanere in pigiama, stare sul divano, muoversi da una sedia all'altra, eccetera. Basta, spero con questo video di aver fatto un pochino di compagnia. Noi ci vediamo nel prossimo video di Lockmus. Ciao a tutti!